Quando inizia la storia? La storia inizia con l'invenzione della scrittura. Non in tutte le parti del mondo abbiamo la stessa data. In Mesopotamia, l'invenzione della scrittura è stata datata intorno al 3000 avanti Cristo. In Italia siamo in un leggero ritardo di circa 2000 anni. Gli storici indicano i 1000 a.C. come data della comparsa della scrittura in Italia. L'invenzione della scrittura è stata utilizzata dagli storici per distinguere la preistoria dalla storia. Quindi tutti gli avvenimenti che avvengono prima dell'invenzione della scrittura rientrano nella preistoria. Tutti gli avvenimenti che avvengono dopo l'invenzione della scrittura rientrano nella storia. Quindi la storia nasce quando nasce la scrittura. Quindi la differenza fra preistoria e storia ha una data variabile in base al popolo. Che inventa la scrittura che utilizza questo strumento per estendere la propria memoria quindi l'opera dello storico deve vagliare tutti i diversi documenti scritti dal popolo e deve accertare quale di questi sia più vicino alla realtà. La scrittura è un elemento essenziale utilizzando degli storici per ricostruire il passato.